Ciao, sono Marco, sono al termine di una corsetta meravigliosa, in una giornata di regaldina. Oggi voglio parlarti, durante questi due passi di defaticamento, di una differenza sostanziale tra due parole molto importanti, c'è una scienza che studia la persuasione, però poi c'è anche chi parla di convinzione, di convincimento. Convincere e persuadere sono la stessa cosa, secondo te? Vediamo un po' l'etimologia della parola, perché convincere, io una volta ero convinto che convincere significasse vincere con, cioè vincere insieme, in realtà non è proprio così. Convincere significa vincere con dei mezzi, con strumenti, quindi un po' come forzare una persona a cambiare idea, a venire a noi proprio forzarla a, a darci ragione per dire, forzarla a convincerla usando il termine moderno. Persuadere invece significa farlo suavemente, fare in modo che la persona desideri fare quello che noi desideriamo che loro facciano o pensino, quello che sia. Tant'è vero che persuadere significa, o meglio deriva da suavis, soave, dolcemente, come portare una persona a noi, diciamo, dolcemente, quindi la differenza è sostanziale, noi non dobbiamo convincere, dobbiamo persuadere, o persuadere? <ride> Mi auguro che questa piccola riflessione che ho fatto e condiviso con te possa tornarti utile, perché convincere non è un buon metodo per portare a noi le persone o per conquistarle, è meglio persuaderle perché le persone non vanno convinte, vanno conquistate eh? e c'è una differenza grossa tra eh, farsi amico qualcuno e conquistarlo, c'è una grossa differenza, ma un giorno magari ne parleremo, mi auguro di esserti stato utile come cerco di fare ogni volta. Io Credo che adesso tornerò verso casa e vado a fare una doccia perché sono molto sudato. Ti saluto con un abbraccio.